7 novembre 1992, muore Aleksandr Dubček, politico cecoslovacco. Convinto della necessità di abbandonare il modello sovietico, Dubček riunisce intorno a sé un folto gruppo di politici e intellettuali riformatori, diventando il maggiore interprete di una feconda stagione politica. La notte arrivava, la primavera di Praga. Thank you.